Struttura, cioè ascoltatevi quando io dico struttura dentro qualcosa fa, struttura, sa di regole, sa di contenimento, sa di quasi gabbia, no? mentre se io mostro un'immagine, l'immagine ha il colore, ha il dinamismo, ha la suggestione, ha una bellezza, poi queste immagini hanno una bellezza infinita ovviamente non l'ho disegnata io queste immagini se no, non sarei così prodiga di ammirazioni invece sono libera dal filtro della personalità e le vedo per la bellezza che hanno questa in particolare l'ha disegnata la Roberta Rambotti è tipo la mia super preferita questa immagine quindi grazie Robi Roby di averla creata la lascio qui perché mi piace talmente tanto Ecco, soprattutto con questa eh, è facile per me lasciarmi prendere dalla suggestione. Allora oggi, mentre facevo la, la ginnastica e i movimenti, continuava a ritornarmi in mente, struttura, struttura, struttura, come questi dadi volessero dirmi, ricordiamocela, cioè questa è una parola chiave per oggi, parliamone perché è fondamentale. E mi continuavano a tornare alla mente... I maestri ad esempio delle arti marziali, in tutte le varie declinazioni, in tutte le varie eh, specialità, discipline, le arti marziali hanno un'attenzione fortissima alla forma e noi da occidentali che non praticano arti marziali perché chi le pratica poi non ce l'ha questo approccio ma da occidentali così un po' suggestionabili che magari l'hanno visto nei film il mio contatto più forte con le arti marziali magari sono i film di Bruce Lee o Kung Fu Panda, dipende insomma magari così romanticamente vi no, lascio portare e dico, wow, sono attentissimi alla bellezza prima di ogni cosa deve esserci l'eleganza l'armonia della forma sono degli esteti, sono meravigliosi wow, che mondo di anima poi uno prova anche solo ad assistere ad una lezione d'arti marziali, figuriamoci a partecipare, alla faccia del mondo dell'anima. C'è una severità, una impostazione, ci sono delle regole talmente precise, millimetriche, che davvero è un contenimento, un mondo estremamente maschile. Non c'è mai un approccio poetico eh, all'arte della guerra, è, è un'arte marziale serve a combattere, tu puoi essere poetico e bello quanto vuoi, ma se non c'è sostanza in quella forma, e poi ti pestano. <ride> Quando vai a fare una gara o uno scontro, le prendi. Allora, questo per dire cosa? La struttura, prima di essere bella, elegante, meravigliosa, deve essere estremamente maschile, estremamente solida, collaudata, precisa, perché... Perché quando poi nell'arte marziale tu ci metti l'energia primordiale che pigli da dentro di te per sferrare un colpo, bah, che rompe la tavoletta. Immaginatevi, ora l'esempio estremo, immaginatevi il monaco Shaolin che con una testata spacca la lastra di marmo, no? Ora, se la tecnica di quella testata non l'avesse Provata, riprovata, affinata, padroneggiata, depositata nella propria memoria fisica e anche di tutti i corpi, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, allenandosi sostanzialmente per tutta la sua vita, canalizzerebbe un'energia talmente forte nel suo corpo che quando dà la testata alla lastra di marmo si spacca la testa, non la lastra di marmo, com è come è comune mortali. Quindi, la struttura, per quanto bella, elegante, mistica possa sembrare, deve essere estremamente precisa, estremamente anche rigida, perché se sbaglio di un millimetro quella testata, la tecnica che c'è dietro a quella testata alla lastra di marmo, sono morto. Dentro poi ci va un'energia completamente incontrollabile, ci va una forza vitale, un impeto, una... Sì, un'energia primordiale della terra che mi riempie il corpo, me lo scalda, non so se l'avete visto, diventano tutti rossi quando si preparano a fare questi gesti super eh, atletici, no? quasi da, da supereroi che uno dice ma com'è possibile? Diventano tutti caldi, diventano tutti rossi, anche chi pratica altri tipi di sport mette in movimento l'energia del corpo, l'energia della terra, anche quando balliamo diventiamo tutti caldi, sudati e rossi. Si, si muove l'energia del corpo, si muove un'energia terrestre primordiale. Se c'è acquisita dentro di me una struttura dove incanalarla, allora non mi faccio male, allora la dirigo esattamente dove voglio io. E se no, ne vengo trascinato e sulla lastra di marmo mi apro il cranio, invece che spaccare la lastra e dimostrare la potenza della mia tecnica. La stessa cosa con la carta di stamani, però in un mondo ancora più vasto di questo, perché qui almeno abbiamo l'aggancio al corpo. No? La carta di stamani, se noi la guardiamo, ha questo corvo, per me, magnifico, misteriosissimo, che vola davanti a un sole, luna, pianeta, buco, completamente bianco, in un nero assoluto. Non c'è un paesaggio, non c'è una linea, non c'è una costa da seguire. C'è niente lì. Il bianco totale, il nero totale e il corpo. Ora, se io ho la fortuna o la sfortuna, dipende di aprire improvvisamente un passaggio verso il suo mondo. Il corvo nella tradizione del drago trasparente è l'animale totem che ci parla dello spirito, la dimensione della percezione, la dimensione dell'uno, dove io sono tutto e tutto è me. Se mi si apre improvvisamente un varco verso questa dimensione e io non ho negli anni, nella vita, nelle vite acquisito una struttura tale, fisica, animica ma soprattutto anche mentale dove far fluire questo contatto con l'assoluto è pericolosissimo mi perdo mi forse impazzisco forse muoio forse non so più tornare è pericolosissimo perché non viviamo tutti immersi nell'assoluto perché abbiamo una mente la nostra mente cesserebbe di funzionare se ci siamo incarnati con una mente avremo qualcosa da imparare, quindi per il momento ci serve. Diamola per buona così, no? Perché stiamo parlando d'altro, non vogliamo fare un discorso di 4.000 ore. Quindi non è che uno dice, vabbè ma io non è che ho bisogno tanto di sapere tante cose, di aver studiato, di aver appreso, di aver letto dei libri, di aver letto delle poesie, di aver ascoltato delle musiche, di conoscere, di imparare, di avere di affinare delle tecniche, chi se ne frega, tanto io mi congiungo all'uno, mi, mi apro, io punto solo a questo, mi apro, mi ricongiungo alla sorgente, tutto è uno, l'uno è me, io sono tutto, tutto è me, cosa studiavo a fare? Tanto le cose le conoscerò perfettamente, tutte, quelle che ci sono e quelle che non ci sono, avrò accesso a tutto, perché sarò tutto e tutto sarà me, quindi che problema c'è? Cosa me ne frega a me di studiare? Da esseri umani quali siamo è indispensabile che noi abbiamo anche fisicamente, facendo esperienze anche fisiche e mentalmente studiando, pensando, condividendo, confrontandoci con gli altri, stratificando le nostre esperienze, dobbiamo avere dei contenitori, delle come un dizionario di esperienze, di parole, di forme pensiero, di protocolli, di conoscenze fisiche e teoriche dove questo contatto con l'assoluto possa in un qualche modo trovare un minimo di traduzione. Non si tradurrà mai il contatto con lo spirito, però proietta dei raggi di luce e delle ombre estremamente interessanti per noi che siamo incarnati con una mente estremamente eh, curativi, confortanti, mh, ricchi, nutrienti per il corpo-mente. Ci aiuta tantissimo se siamo preparati. Il monaco Shaolin non spacca la lastra di marmo per farci vedere a noi, oh, come sei bravo e guadagnare... Eh, l'ammirazione di gente che lo vede lo pensa 5 minuti e poi pensiamo ad altro che si mangia stasera lo fa principalmente per un percorso suo quindi così noi lo si fa eh, lo si cerca questo contatto profondo con noi stessi con tutte le nostre parti per il nostro percorso non tanto per far bella figura con qualcuno e quindi per il nostro percorso di risveglio crescita consapevolezza. È molto importante avere dei momenti dove sentiamo il profumo, la gioia, il nutrimento, il ritorno a casa che ci dà un enorme conforto legato a questa dimensione. Ma dobbiamo avere la struttura fisica e mentale per reggerlo questo contatto, se no questa carta ci fa un'estrema paura. Può essere magnifica, può essere terrorizzante come tutte le grandi opere naturalmente può essere magnifica, può essere terrorizzante siamo noi che ci prepariamo per avere questo contatto quindi la struttura è fondamentale fare esperienze è fondamentale aprirsi a nuovi stimoli è fondamentale non per sapere, sapere, sapere, ma per acquisire quello che risuona con me e che diventa parte del mio dizionario interno per tradurre questi contatti con il mondo dello spirito o con il mondo invisibile. La mente ha continuamente bisogno di tradurre, ma non per raccontare solo agli altri, per raccontare a se stessa, per non impazzire, per nutrirsi per potersi nutrire dai contatti che non sono mentali ecco questo è il motivo fondamentale per cui non taglio il filmato dopo che ho finito di parlare ma ci metto la pratica della ginnastica sarebbero tanto più leggeri da caricare i file più corti tantissima gente mi dice ma cosa la metti a fare la ginnastica dopo tanto tutti ti ascoltiamo finché parli e poi spegniamo, non la facciamo la ginnastica, ma risparmiati la fatica a te di mettere il video più lungo, a noi da avere un video che ne guardiamo un terzo. Questo è il motivo fondamentale per cui c'è una pratica insieme a questi eh, discorsi della mattina. Se uno poi è capace di ascoltare il discorso non ha bisogno di fare la pratica con la ginnastica perché lo mette già nelle azioni, nelle esperienze, nella propria pratica quotidiana tanto meglio ma la pratica che facciamo noi al mattino di risveglio è sempre la stessa nei giorni nelle settimane nei mesi negli anni addirittura nei decenni ci affina una tecnica di contatto che ci ritroviamo con un patrimonio tecnico molto preciso millimetrico che non ci dobbiamo più pensare di volta in volta come facciamo, come mi muovo, come devo agganciarlo alla vita questo, abbiamo un protocollo da seguire che funziona, è come un kata nelle arti marziali, abbiamo un qualcosa che sappiamo che è ben bilanciato, ci è stato regalato dagli anni e dall'esperienza e diventa nostro, diventa un patrimonio eh, preziosissimo, quindi per questo i filmati non durano meno e sono lunghi. Vi do appuntamento a stasera, perché alle nove e mezzo io e Tiziana eh, facciamo una diretta, un webinar, quindi bisogna iscriversi perché su Zoom non si paga, l'iscrizione è gratuito, ma bisogna chiedere il link. Chiedetemelo, chiedetecelo se conoscete anche Tiziana. Parliamo dell'inizio della primavera ma siccome ci frega poco a noi dei fiorellini, e dei cuoricini o comunque non ci interessa parlarne stasera, ne parliamo con una carta della tradizione che è strabella, è un'altra di quelle mie preferite e devo dire con enorme immodestia che il racconto che ci ho scritto sopra è in assoluto il mio preferito di tutto il libro dove si parla di queste carte. La carta è Uomini e donne e ghepardo, l'immagine ve la metto successivamente ora che ci salutiamo, l'incontro alle nove e mezzo stasera si parla nell'atmosfera di quella carta dell'inizio e la primavera, in particolare Tiziana porta la numerologia, io le geometrie, si parla della successione ai Fibonacci. Come staranno assieme tutte queste cose? Lo scopriremo questa sera, pure noi, non solo voi. A stasera per chi c'è, se no a domani mattina alle nove. Segue la ginnastica, fate la ginnastica. Ciao! Espiro bene nella posizione. Espirando ritorno, cambio l'intreccio dei pollici. ritorno. Meridiano dello stomaco, meridiano della milza e del pancreas. del cuore, replicio e focolare spirito, anima, corpo-mente. Chakra. Oh! Con il secondo chakra mi rivolgo a terra, le chiedo di insegnarmi qual è il segreto per vivere sulla terra la Terra mi insegna che è lo scambio, l'equilibrio tra dare e ricevere e con il quinto chakra in questo scambio lascio manifestare e andare nel mondo i miei talenti, si apre la seconda vista e il settimo chakra si tende verso il cielo attraversa tutto il corpo e si inabissa nella terra. Con l'ottavo movimento, in questo allineamento steso in alto ed ben radicato, posso dondolare tra il passato, il futuro e il presente. alla filatura Smeraldina. Seguo i movimenti della geometria. cerchio triangolo forma e la possibilità di averle tutte dentro, di sentirle tutte.